ciao bentornato anche oggi ho deciso di leggerti un'altra delle storie che mi sono state lasciate sul portale www.gizard.it nella sezione le mie storie e penso perché voglia essere insomma, eh, stato d'aiuto anche in questo caso Carlo da Mantova e, e sicuramente anche perché ha ricevuto il mio libro come tutti gli altri perché le storie sono tutte importanti a meno che non mi fate qualcosa che per voi non so, diventa commerciale non so che cos'è per il resto le esperienze cerco di, di premiarle eh, da questo punto di vista quindi leggerò anche la sua che mi sono stampato per comodità ma che trovate sul, sul portale potete leggerla allora, Carlo da Mantova questo il 2 luglio il primo ricordo legato all'uso di una cappa chimica risale alla tesi magistrale. Una mattina, insieme ad un altro ragazzo ed al dottorando, dicemmo alla professoressa che avremmo fatto un po' di ordine in laboratorio e che avremmo fatto pulizia anche sotto le cappe. Ci chiese perché pulizia, Lo spiegammo, le spiegammo che c'era polvere sotto cappa. Rimase molto colpita da questa polvere e ci fece notare che non ci dovrebbe essere se la cappa tira bene. Giusta osservazione prof, successivamente nel mio primo impiego ho avuto la fortuna di lavorare per una società che stava investendo molto sulla sicurezza, ha intrapreso una propria e vera lotta contro, lotta contro gli incidenti sul lavoro, ma soprattutto sulla consapevolezza dei rischi che si possono correre sul posto di lavoro. Però tutto sommato veri e propri corsi su come si usano in modo ottimale una cappa chimica o una biologica non sono mai stati fatti. Lo si dà spesso per scontato, che uno lo sappia già o dall'università o dalle superiori. Infine, in questa mia nuova esperienza lavorativa, il tracollo. In poco tempo ne ho già sentite da far più che accaponare la pelle. Abbiamo ridotto al minimo il flusso della cappa perché rendeva instabile la bilancia e la pesata. Detta al ragazzo che con l'anemometro cercava disperatamente un segnale di flusso. Non, non accendo la cappa perché fa rumore. Puoi fare questa operazione sotto cappa anche spenta, perché tanto un minimo flusso verso l'esterno c'è sempre. Che l'accende solo per la luce. Beh, comodo giustamente. Per rendere più alto il piano di appoggio, hanno aggiunto due pezzi di compensato, uno sopra l'altro, che oltre a bruciare, assorbono anche tutto quello che gli cade sopra. Per un motivo non ancora noto, in un'altra cappa hanno ricoperto il fondo una gomma nera poi ecco fossimo dei farmacisti che fanno farmaci omeopatici ma lavoriamo con la formaldeide sono proprio sconfortato nel vedere ancora realtà di questo tipo soprattutto in siti con tutte le certificazioni del caso che dirti Carlo intanto grazie sempre in poche righe mi, è venuto, mi sono venuti i brividi per te eh, diciamo sei andato peggiorando oltretutto quindi mi dispiace tantissimo diciamo ho avuto questa esperienza in università un'osservazione più o meno giusta no, della prof, eh, fino a passare a una, una realtà mi sembra aver capito interessante, e adesso non so se è attualissima, ma insomma, stai ancora lavorando in un'azienda che è lontanissima da quello che può essere la prevenzione e la consapevolezza sui rischi. Eh, queste cose che mi ha raccontato, però, eh, sono da quello che ho visto delle cose introdotte dall'uomo, da, dalla persona, dal tecnico di laboratorio sfido io che vengano delle direttive dall'esterno anche perché spesso non ci sono proprio direttive ma delle direttive dall'esterno che dicono mettete questa cosa, quella gomma ho sentito adesso però non so bene preciso che stai parlando piuttosto di eh, spegnete la cappa, il flusso ce n'è lo stesso un po' che, che esce fuori cioè delle cose assurde che, che, che ho letto sono cose che purtroppo vengono fatte, e lo stai raccontando, da tuoi colleghi, no? da, da persone che dovrebbero essere esperte sono persone sicuramente esperte no? da questo punto di vista eh, chimico perché lavorate con la formaldeide dovrebbero sapere che lavorano con dei cancerogeni e ahimè sono persone che hanno vissuto il passaggio probabilmente mentre chi oggi esce dall'università si approccerà al mondo lavorativo e lì dove trova già una predisposizione in termini anche a livello RSPP SPP, quindi sicurezza prevenzione e protezione eh, con nuove procedure che sono state introdotte perché la, da gennaio 2016 la Formal Diet è diventata ufficialmente cancerogena quindi chi doveva correre ai ripari è corso ai ripari, sta cercando di correre ai ripari, insomma ancora adesso, molti con fatica, eh, quindi il giovane si trova già in un catapultato in realtà del genere, quindi probabilmente eh, si troverà questa sensibilità e non, fa, non faticherà moltissimo magari a, ad adattarsi chi fatica? Fatica chi ha avuto il passaggio, no? il cambio il, eh, come il cambio generazionale, no? detto in questo senso e quindi prima la formaldeide per 10 anni 15 anni l'ha trattata sui banconi o senza la giusta sensibilità, eh, senza alcun problema, senza i DP, dei doni, senza i dpc idoni, eh, le cappe che funzionavano, non funzionavano accese, spente, tutto lo quale, oggi si trovano a anche a livello aziendale sono sicuro che ci devono essere dei, delle valutazioni di rischi totalmente differenti, ci sono del, dei controlli a livello ambientale, ci sono dei controlli a livello persona, no? De, a livello proprio eh, sottoposti come regime sanitario per chi lavora con la formaldeide, quindi queste cose adesso ci sono per forza, sono degli obblighi e quando si parla di obblighi e ci sono dei riflettori di questo tipo le cose... So vengono fatte e su questo ne sono abbastanza tranquillo almeno nella maggior parte delle aziende e molte aziende che seguo io sicuramente però fatica la persona a cambiare quindi anche se ci sono tutte queste cose io ho visto persone esperte veramente de, de anatomo, anatomia patologica per esempio personale che veramente ha, ha fatto la storia e, e fa ancora è veramente esperta del del discorso però alzare tutta la cappa, alzare e scendi, mettere la testa dentro e, e aprire le porte, le finestre, cioè zero consapevolezza da questo punto di vista e però sentirsi poi lamentare eh, perché giramenti di testa, gente che sviene, gente che si sente male, questo è un po' anche ancora ad oggi all'ordine del giorno Quindi il problema grande oggi secondo me sta in chi ha subito questo eh, diciamo un mutamento di no? questo problema. Diciamo problema questa, questa situazione che è passata da uno stato di zero rischio quasi a uno stato di rischio cancerogeni. Eh, dobbiamo fare attenzione di qua e di là. Secondo me è difficilissimo da, da comprendere e queste persone vanno aiutate. Eh, quindi se, se fai parte di queste persone sappi che di informazioni ce ne sono a bizzeffe eh, ti conviene adeguarti perché sicuramente è così se sei un ragazzo giovane sono convinto che faticherai un pochino meno eh, ringrazio ancora di nuovo Carlo se tu non hai scritto la tua storia vai subito su www.gizze.it le, le tue storie, le vostre storie e lascia la tua eh, legata soprattutto alle cappe chimiche, le cappe biazzard quindi comunque dispositivi di protezione collettiva eh, perché così è inerente un po' al canale eh, aiuterai tantissimo sicuramente sarai d'aiuto e quindi io in automatico ti regalerò il mio libro Apocalisse e Zombie l'unico libro, il primo testo al mondo sulle cappe chimiche, cappe biazzard dove all'interno si parecchio quelle che sono le cappe ci sono anche delle mappe mentali che ho realizzato sempre io per racchiudere e dare modo di avere un po' più raccolte certe informazioni che spesso sfuggono possono sfuggire e farti un po di chiarezza perché il mondo delle cappe è veramente vasto ci sono delle ricerche la prefazione di un famoso oncologo il dottor pagliara e via, via dicendo il libro è gratuito in questo senso cioè se uno lo vuole acquistare che vuole fare un regalo a un amico a natale piuttosto che va su amazon se lo compra Ma in generale io addirittura lo regalo cioè non mi interessa niente venderlo se no non lo avrei regalato ma lo regalo a, a, ovviamente a patto di avere qualcosa in cambio che possa sempre aiutare cioè il libro deve essere un aiuto e quindi in automatico chiedo un aiuto che è nel commentare condividere e in questo caso scrivere la propria storia ti ringrazio iscriviti al canale youtube se ancora non l'hai fatto seguimi commenta e ci vediamo alla prossima ciao